Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia del campionato americano dell'Atlanta United per la stagione 2023 in versione player questa maglia è molto bella nella mia classifica prende 4 stelle per essere una maglia diciamo così a righe rosso e nero è veramente bellissima esaltata da queste rifiniture di color oro il costo lo vedete qui sopra molto basso se si considera che include anche le spese di spedizione in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere perché trovate anche un link